Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale la recensione di lui, l'Ilo RS3 è uno smartwatch Low Cost che è disponibile all'acquisto sullo store Ecca ad un prezzo di circa 57 euro. che Con il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione si abbassa ulteriormente di circa altri 10 euro. Eh, quindi lo andate a pagare veramente veramente poco ed è un prodotto super completo. Adesso guardiamo cosa c'è nella confezione e poi lo analizziamo insieme allora lui vi arriva in questa confezione eh, davvero ben fatta con questa diciamo doppia copertura sfiliamo la prima andiamo ad aprire e qua abbiamo subito lui l'ILO rs 3 eh, l'orologio è è molto molto accattivante dal punto di vista estetico se calcoliamo comunque che è un orologio low cost poi qua sopra abbiamo l'adattatore per caricarlo un adattatore magnetico che va a fissarsi sotto all'orologio poi vi faccio vedere come funziona e poi abbiamo un piccolo manuale di istruzioni eh, in cinese e in inglese allora questo è tutto quello che abbiamo nella confezione vado a sfilare l'orologio che, come vi ho detto è molto molto carino dal punto di vista estetico e molto completo per le funzioni che ha, Sì, ragazzi perché questo Ilow RS3 è davvero completo in tutto Ora partiamo dal display è un display amoled abbiamo una cassa in alluminio e un cinturino in silicone e ovviamente il cinturino è intercambiabile dopodiché abbiamo due tasti fisici eh, qua sul fianco che ci danno la possibilità di entrare nelle funzioni e nelle impostazioni dell'orologio sì perché questo orologio sebbene un orologio comunque di fascia medio bassa dal punto di vista economico è davvero completo in tutto eh, abbiamo il GPS integrato abbiamo il rilevamento dell'ossigenazione del sangue quindi l'SP02 abbiamo ovviamente la frequenza cardiaca abbiamo l'analisi del sonno quindi tutte queste funzioni che ci aiutano se vogliamo a vivere meglio è totalmente impermeabile fino a 50 metri eh, io l'ho utilizzato chi mi segue su Instagram anche al laghetto termale quindi con l'acqua calda un giorno intero perché ormai è circa un mese che lo utilizzo perché volevo testarlo bene prima di portarlo su canale e devo dire che si è comportato sempre benissimo l'unico difetto con l'acqua e ci tengo a segnalarlo è che il touch eh, si attiva nel senso che l'acqua fa pressione e attiva il touch anche sotto la doccia eh, se l'acqua cade sul display attiva il display e questo sicuramente è un difetto eh, ve lo segnalo perché comunque quando siete sotto la doccia e vi cade l'acqua e vedete che cambia la schermata eh, vi domandate ma perché? perché è l'acqua che sta eh, cliccando sul display abbiamo 14 profili di allenamento perché come sapete questi smartwatch nascono anche per tenere monitorato il nostro fitness anche se io non sono uno da fitness e lui ha 14 profili preconfigurati con, con tutte le varie attività sportive quelle diciamo più utilizzate abbiamo una batteria che dura davvero tanto eh, si arriva tranquillamente intorno ai 15 giorni poi ovviamente cambia in base all'utilizzo del gps piuttosto che di altre funzioni ma tra i 10 e 15 giorni ci arriviamo tranquillamente quindi sicuramente tanta autonomia per questo smartwatch abbiamo il display personalizzabile poi vi faccio vedere le varie possibilità perché comunque il display display è personalizzabile tra vari modelli o addirittura personalizzabile da noi e poi abbiamo tutte le notifiche classiche quindi avremo le varie notifiche di WhatsApp piuttosto che le notizie piuttosto che le notifiche degli allarmi se abbiamo le telecamere smart all'interno della nostra abitazione quindi qualsiasi tipo di notifica potremmo dirgli se la vogliamo o meno ricevere nell'orologio e ovviamente anche le chiamate quindi quando ci suonerà il telefono lui vibrerà e ci avviserà che ci sta suonando il telefono quindi abbiamo è davvero un orologio che in una cifra così bassa è davvero completo in tutto adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio nelle sue funzioni e nella sua applicazione per lo smartphone perché lui ovviamente come tutti gli smartwatch ha un'applicazione dedicata che si chiama ilofan è disponibile sia per ios che per android dove possiamo configurare le funzioni principali dove potremmo tenere monitorato e controllato le nostre attività fisiche il nostro andamento del sonno piuttosto che il nostro andamento caratteristico Cardiaco, quindi eh, quello che è una sorta di cartella clinica più ovviamente tutte le impostazioni che potremmo andare a modificare riguardante lui attraverso appunto l'applicazione Fan. allora adesso andiamo a vedere da vicino com'è questo rs3 allora ragazzi l'orologio eh, dal punto di vista estetico secondo me è molto bello è fatto davvero bene allora il touch secondo me si comporta bene S facendo uno swipe verso il basso abbiamo le varie impostazioni di regolazione della luminosità che io tengo al massimo se no in, in tante situazioni non si vede bene anche perché non ha una regolazione automatica della luminosità quindi si regola in base a quanta luce c'è aumentando la luminosità eh, del display quindi io la tengo sempre al massimo poi abbiamo le impostazioni dove possiamo andare a cambiare come vi dicevo il display eh, o meglio lo sfondo dell'orologio qua adesso ne ho dentro solo tre perché tutti gli altri sono nello smartphone ma quello ve lo farò vedere tra poco quindi qua ne ho tre che posso andare a scegliere eh, più tutti quelli come vi ho detto che andremo a vedere tra poco e poi da qua posso andare anche a spegnere l'orologio poi torniamo fuori da questo menu con il tasto sopra e vado da questa parte qua c'è un piccolo riassunto del mio andamento eh, fisico tra calorie bruciate e camminata poi da questa parte abbiamo eh, il controllo del battito cardiaco che è 24 ore su 24 quindi lui è in continuo controllo per quanto riguarda il nostro cuore poi da questa parte abbiamo la monitorizzazione del sonno. poi di qua abbiamo il meteo da questa parte abbiamo eh, la respirazione per il rilassamento e poi da questa parte ritorniamo ancora eh, alla schermata principale o meglio a quello che è il quadrante principale andando verso il basso abbiamo le statistiche che poi le abbiamo viste anche prima nell'altra schermata poi abbiamo il battito cardiaco anche qua e poi qua abbiamo vedete sp02 che è la monitorizzazione dell'ossigenazione del sangue tra poco la proviamo così vediamo come si comporta rispetto magari ad un ossimetro per vedere il termine di paragone dopodiché qua abbiamo sport quindi vedete che abbiamo tutte le attività sportive come vi ho detto ce n'è 14 praticamente le più utilizzate le più comuni e poi qua abbiamo i nostri record quindi vedete sia nel jogging che nella bicicletta che sono le due attività in cui l'ho utilizzato io poi qua abbiamo ancora la possibilità del meteo e poi qua abbiamo sleep che è ancora la monitorizzazione del sonno poi abbiamo notice quindi le notifiche come vi ho detto una cosa che non mi piace delle notifiche è eh, il carattere della scrittura mm, si fa fatica a leggerlo ma non perché sia piccolo grande proprio il tipo di carattere non mi piace e non si riesce a cambiare non c'è nelle impostazioni eh, neanche attraverso lo smartphone la possibilità di cambiarlo e devo dire che mm, si fa fatica a leggere è, è un tipo di carattere che eh, su una scrittura Così piccola come quella che ci può essere all'interno di un display di un orologio, secondo me non va benissimo. Ecco, questa è una nota di quelle negative che ho trovato poi qua abbiamo la possibilità di far partire la musica se abbiamo ovviamente la musica nello smartphone dopodiché qua se facciamo setting e torniamo sempre al setting che abbiamo anche nell'altra schermata diciamo che abbiamo eh, tante impostazioni le ritroviamo in vari menu dell'orologio allora questo è tutto quello che abbiamo eh, all'interno dell'orologio quindi avete visto davvero completo una cosa che volevo fare adesso però ragazzi è provare l'ossigenazione del sangue eh, per vedere un confronto con l'ossimetro per vedere quanto può essere essere più o meno giusto un orologio di questa fascia di prezzo su un, eh, per quanto riguarda appunto questa tipologia di funzioni. Prendo lo l'ossimetro, vado ad accenderlo, vado a infilarmelo nel dito, perfetto, e qua vado a far partire SP02 e facciamo un confronto. Allora qua abbiamo 97 lui sta ancora misurando, abbiamo 98% 97 l'ossimetro, lo, eh, quindi bene o male ci siamo, c'è un punto di differenza, anzi adesso siamo uguali, guardate 98, 98 c'è una tanta differenza nel battito, nel battito l'ossimetro mi dà 74 e infatti questo mi dà 81. Ed è una cosa che ho notato, tende sempre ad avere i battiti più alti rispetto all'ossimetro, mentre per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue devo dire che è praticamente identica, è Perfetto 98 98 quindi direi che per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue è affidabile mentre per quanto riguarda il battito cardiaco ho notato spesso questa eh, differenza nel senso che lui tende sempre a segnalarlo un po' più alto rispetto all'ossimetro mentre come vi ho detto per utilizzare e configurare questo smartwatch dobbiamo utilizzare l'applicazione iLowFan l'applicazione allora, come vi ho detto è disponibile sia per iOS che per Android l'interfaccia dell'applicazione è questa. Eh, dovremmo Solo all'inizio andare a associare ovviamente il nostro smartwatch al, al telefono, potremmo farlo scanalizzando. Eh, con il, questa schermata il QR code che ci appare nel display dell'orologio una volta che l'abbiamo acceso, altrimenti potremmo fare tranquillamente la ricerca tramite il Bluetooth. Come si fa normalmente quando dobbiamo associare un nuovo dispositivo. Questa è la schermata per quanto riguarda il nostro stato di salute, eh, quanto abbiamo camminato e quanto diciamo abbiamo bruciato. A livello di calorie quindi questa è la scremata principale mentre se andiamo sul mio dispositivo vedete iLow s 3 e qua abbiamo tutte le possibilità di configurazione abbiamo impostazione quadrante che è quello che vi dicevo vedete quanti quadranti possiamo andare a caricare nel nostro orologio ovviamente basterà cliccarci sopra eh, e andremo a caricarlo in maniera super veloce quindi supponiamo di andare a caricare questo ne carico uno a caso vado a fare quadrante e vedete che è iniziata la sincronizzazione del quadrante quindi una volta che questa barra sarà arrivata in fondo avremo la sincronizzazione del quadrante infatti vedete che ho il nuovo quadrante eh, all'interno dell'orologio se adesso vado qua vado su watch face Vedete che posso andare a selezionare ancora altri due quadranti perché comunque all'interno ne ho sempre tre disponibili, eh, non di più. Gli altri vanno caricati, poi si autoeliminerà eh, quello che abbiamo caricato prima e mi aggiungerà quello nuovo. Però avete visto che scelta incredibile che c'è come quadranti. Adesso ne vado a scegliere un altro magari più elegante. Scegliamo questo. Sincronizzazione. Questo qua si chiama nero minimalista. Adesso vedete che si sincronizza con l'orologio ed ecco qua guardate che bello questo quadrante davvero molto fine molto elegante eh, non è appariscente però davvero davvero accattivante mentre se vado qua in alto quadrante personalizzato posso andare a fare un quadrante io utilizzando le mie foto e cambiando il colore della scritta quindi andrò a selezionare vedete in album foto una mia foto e la potrò utilizzare come sfondo del quadrante poi potrò andare a cambiare le scritte Vedete, del quadrante andando a cliccare sul colore. Quindi abbiamo tante possibilità. Dopodiché avete il rilevamento della frequenza, possiamo scegliere se manuale, automatico, automatico continuerà lui ciclicamente ad analizzarci. Mentre manuale eh, lo farà solo quando glielo diremo noi: poi abbiamo notifica messaggi. Quindi, vedete, potete andare a sflegare. Eh, tutte quelle applicazioni che volete che eh, lui vi avvisi che hanno ricevuto una notifica quindi eh, che siano gli sms che sia whatsapp eh, che sia instagram mentre se attivate altri promemoria eh, tutte quelle applicazioni che normalmente vi inviano notifiche eh, nel vostro telefono arriveranno anche nel vostro orologio poi abbiamo eh, modalità non disturbare quindi lui per una certa fascia di orario non andrà più a vibrare eh, ci lascerà tranquilli appunto è non disturbare poi abbiamo promemoria sveglia promemoria eh, secondario poi abbiamo promemoria delle chiamate in arrivo anche questo ovviamente possiamo attivare o disattivare se vogliamo che lui vibra e ci avvisa che stiamo ricevendo una chiamata poi tempo di illuminazione dello schermo eh, abbiamo 5 10 15 secondi sistema di tempo 24 ore 12 ore sincronizzazione meteo quindi queste sono le impostazioni principali dopodiché qua abbiamo un'altra schermata eh, dove possiamo andare a fare l'aggiornamento del firmware però vedete attualmente l'ultima versione è quella installata se no altrimenti avremmo potuto fare l'aggiornamento del firmware dell'orologio appunto cliccando qua queste sono le funzioni principali di quello che è questo orologio eh, ovviamente quando lo andiamo a configurare la prima volta nell'applicazione ci chiederà il nostro peso l'altezza l'età tutte queste informazioni che poi servono appunto per quello che riguarda la nostra cartella clinica eh, all'interno dell'applicazione e poi tutto quello che è il controllo del nostro stato di salute quindi inserire tutti questi dati ovviamente solo all'inizio quando andremo a configurare per la prima volta l'orologio con l'applicazione. E poi come ultima cosa volevo far vedere quello che è la ricarica dell'orologio che si ricarica attraverso questo adattatore magnetico che va qua sotto ovviamente abbiamo questi due pin che eh, devono andare nella posizione esatta ma il magnete vedete se io li metto sbagliati lui non si attacca in maniera esatta mentre se lo vado a mettere giusto automaticamente va a, ad agganciarsi in maniera perfetta quindi non posso sbagliare perché in altre posizioni il magnete eh, respinge quello che è l'aggancio mentre quando è in posizione perfetta si aggancia e i due pin vanno ad alimentare eh, la ricarica dell'orologio quindi eh, anche la ricarica è davvero molto pratica e le conclusioni ragazzi sono che eh, è uno smartwatch sicuramente low cost perché come vi ho detto 57 euro sullo store EC dove il prezzo si abbassa ulteriormente eh, di circa 10 euro utilizzando il mio coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione e avete comunque un prodotto valido però ricordate sempre che state acquistando un prodotto, lo costo, non state acquistando un prodotto da 200-300 euro quindi va sempre valutato nella sua fascia di prezzo e nella sua fascia di prezzo secondo me è tanta tanta roba eh, per chi fa attività sportive ovviamente non estreme per chi vuole avere uno smartwatch per avere sempre le notifiche sotto controllo eh, per avere tutti gli avvisi che vuole per avere un controllo avete visto anche dell'ossigenazione del sangue in cui secondo me si comporta davvero molto bene eh, perché è davvero preciso anche rispetto all'ossimetro e questa è una cosa che ho sempre notato in questo mese di utilizzo eh, impermeabile al 100% come vi ho detto io l'ho utilizzato chi mi segue su Instagram anche al laghetto termale un giorno intero con l'acqua calda fuori dall'acqua dentro dall'acqua perfetto non ha mai dato problemi poi abbiamo anche un GPS integrato quindi non abbiamo bisogno del GPS dello smartphone eh, quindi sarà lui a essere totalmente indipendente anche da questo e poi abbiamo visto che invece per quanto riguarda il battito cardiaco non è precisissimo almeno rispetto al mio simmetro eh, è sempre un po' più alto in tutte le prove che ho fatto in questo mese è sempre risultato più alto rispetto a all'ossimetro quindi ragazzi se cercate uno smartwatch da spendere poco ma fatto bene discretamente elegante e un'autonomia della batteria non indifferente perché tra i 10 e i 15 giorni ci si arriva tranquillamente ragazzi questo iLow RS3 fa per voi quindi se questo mio video con questa mia recensione riguardante questo smartwatch low cost vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV, stampe 3D tantissime cose arrivano su Instagram